Fantastico, ci rivedo tutti gli elementi che poi ovviamente possiamo ricondurre al lavoro che facciamo con i nostri pazienti. C'è un aspetto in particolare che affascina sempre molto gli psicologi, gli psicoterapeuti, che è quello del il linguaggio analogico o linguaggio evocativo, o linguaggio dell'emisfero destro, come è stato chiamato in diverse situazioni. Cioè quel linguaggio che utilizza molto le immagini, le figure, le retoriche, le metafore, ma anche gli aforismi, le citazioni, eccetera. È un linguaggio che spesso viene, una forma delle forme cognitive che spesso vengono utilizzate per creare una risonanza emotiva nella persona, se non proprio per far avviare un primo cambiamento percettivo o anche a livello proprio di comportamento. Ora, la cosa più difficile, a mio parere, è proprio quella del riuscire a sapere come costruire un linguaggio comunicativo, efficace, di tipo uh, evocativo. Può darci qualche suggerimento, magari anche in base a alcune situazioni che tipicamente si ritrovano all'interno della terapia? Sì, parto dalle dall ultime cose, dalle ultime parole della domanda, e cioè tipicamente nella terapia, e cioè sempre nella terapia, ci si trova a che fare con una persona o più persone che soffrono. E... Questo è quello che connota la terapia. La terapia è un atto curativo e si cura una persona che soffre, d'accordo? Poi il grado di sofferenza può essere da lieve a gravissimo. L'atteggiamento che deve avere il terapeuta nei confronti della persona è quello che si deve avere nei confronti della persona sofferente, cioè una situazione che ha del sacro, del sacrale, è una situazione nella quale noi, ci dobbiamo, noi terapeuti ci dobbiamo accostare con estrema eh, attenzione e prudenza e quindi tutti i discorsi eh, interessantissimi e giustissimi sulla eh, tipologia di frasi, di parole, di comunicazione non verbale che debbono essere scelte e adattate al paziente e quindi un linguaggio da emisfero destro, un linguaggio suggestivo, un linguaggio performativo, eccetera discendono necessariamente dall'atteggiamento interiore del terapeuta quando si colloca di fronte alla persona che soffre e questo atteggiamento deve essere di assoluta dedizione e di assoluto rispetto sul piano umano, sul piano etico, sul piano dei valori, sul piano dei principi. Se c'è questo ne scaturisce la capacità di porsi in contatto sul serio con la persona e di ascoltarla sul serio e quindi l'elemento tecnico che può essere veramente coltivato all'infinito perché è un mestiere nel quale non si finisce mai naturalmente di imparare. L'elemento tecnico perde se vogliamo di importanza a mano a mano che assume importanza, a mano a mano che la punta della matita si affila, è importante che ci sia anche la capacità di manovrarla questa matita cioè sapere dove si deve portare il paziente. Allora chi ha un orientamento strategico sa che lo deve portare verso l'ampliamento delle risorse, cioè l'aumento numerico dei gradi di libertà. Questo è il dogma no? al quale eticamente noi siamo vincolati. Per fare questo è necessario avere una disposizione tale per cui al paziente in quella singola seduta, in quel singolo momento, si annette tutta l'importanza possibile e anche di più. Se uno ha questo atteggiamento interiore, automaticamente ne discende la capacità di sintonizzarsi con il paziente, perché c'è una disponibilità all'ascolto che diventa veramente un diaframma che si amplia tantissimo. E a quel punto è facile eh, captare quali sono le, le cose che risuonano in profondità nel paziente. Quindi diciamo che mh, più che una, line, una serie di linee guida o di suggerimenti tecnici su come si possa individuare il linguaggio più adeguato al paziente dovremmo lavorare su quello che eh, precede questo e cioè consideriamo chi è la persona è una persona che sta male e ha a noi la responsabilità di gestire questo male questa sofferenza persona coppia persona che parla di altre persone che stanno male okay, genitori di minori eccetera eccetera però è una questione di postura se vogliamo eh, esistenziale del terapeuta che viene prima della capacità dell'abilità nel selezionare le frasi giuste le modalità giuste di enunciarle eccetera ok quindi è come dire tutti sono bravi possono diventare capaci a imparare delle formule. La, la disposizione non... allora se io sono veramente interessato al paziente il paziente lo sa, lo sente lo scopre. Se io simulo un interesse il paziente se ne accorge all'istante perché il paziente viene da noi con la pelle scoperta ha i nervi a fior di pelle come un sismografo capta quals... in virtù del fatto che soffre capta qualsiasi indizio di artificio, allora tutto può essere simulato in terapia e i terapeuti sono anche attori in alcuni momenti, ma l'interesse non può essere simulato, non c'è verso. Allora l'interesse è l'autenticità e cioè io esisto qui in questo momento per te, questo non può essere simulato, il paziente se ne accorgerebbe e, e non ci sarebbe nessuna vera terapia, ci sarebbe l'uso di tecniche, lo lasciamo ad altre professionalità questo. Fantastico. Una delle difficoltà principali in terapia, o comunque ricorrenti, è il fatto della gestione della cosiddetta resistenza, cioè si fronte alla resistenza al cambiamento del paziente. Anche qui ci sono delle forme linguistiche, dei modi di porsi a livello comunicativo che il terapeuta breve può mettere a in atto. Io nei suoi libri ho anche trovato degli esempi che lei ha fatto per aggirare, utilizzare o anche prescrivere addirittura la resistenza. A questo punto mi sento anche di dire, posto che la base deve essere quella che ci ha detto precedentemente. piacerebbe se potesse farci qualche esempio di queste forme comunicative in modo da imparare a gestire questi o altri modi in cui la resistenza si, si sì. incesta. Naturalmente allora stiamo parlando dell'ambito strategico e quindi Ericsson, Václavic, Nardone, eh, il quale si basa, ambito, sul costrutto di tentata soluzione che mantiene un problema, per cui la sospensione delle tentate soluzioni sblocca la situazione problematica e il paziente accede a un numero maggiore di moduli comportamentali. Ma la eh, regola universale per inibire o bloccare le tentate soluzioni è prescrivere il problema. Naturalmente se io mi applico a peggiorare la mia situazione o a indurre deliberatamente il problema, perciò stesso sto sospendendo le tentate soluzioni e quindi poiché le tentate soluzioni inducono la persistenza del problema, questa decade, il problema scompare in estrema sintesi, questo è il filone, non è, è facile naturalmente in pochi minuti suggerire tattiche, posto che questa è la strategia generale, però forse c'è una categoria che merita di essere studiata ed è una categoria che uso molto spesso e che è molto in linea con il paradosso, perché naturalmente prescrivere il sintomo è una espressione della logica strategica, che è la logica paradossale, no? Luttwack lo studioso, lo stratega politico eh, spiega bene come la strategia, la logica strategica, cioè la logica che sottende i conflitti tra volontà opposte, sia sempre una logica che si basa sul paradosso e noi in terapia lo vediamo in continuazione, ma molto affine al paradosso è un'intera categoria di tecniche o di dispositivi o di procedure o di espedienti se vogliamo ed è quella dell'umorismo, ossia eh, l'induzione di una reazione spassosa, divertita, eh, una risata, un sorriso come chiave per eh, istantaneamente o in tempi molto rapidi eh, ristrutturare un problema, ristrutturare uno stato d'animo, indurre uno stato d'animo, un'emozione differente da quella che alleggiava nell'aria fino un attimo prima. L'umorismo in tutte le sue varie applicazioni eh, che naturalmente deve basarsi prima di tutto sulla capacità del terapeuta di ridere di se stesso. L'umorismo non è ridere del paziente o della sua eh, situazione di persona sofferente, l'umorismo però consente di riconfigurare l'importanza dei problemi, di eh, collocarla su uno sfondo più ampio e lo fa sempre giocando sul filo del paradosso. Non so definire che cosa renda umoristica una cosa, una comunicazione, ci hanno provato in tanti, non sarò di sicuro io ancora, quasi impossibile dare una definizione di che cosa renda umoristica, una comunicazione, una relazione, una frase, un'espressione. Non ci provo nemmeno. Però il potere che una barzelletta, una allusione, un'espressione, un viraggio istantaneo, uno slittamento lo chiamo io, cioè il passare da un'atmosfera emotiva a un'altra che è incongrua con la precedente, il potere che hanno queste manovre, se vogliamo, è formidabile perché permette al paziente di rendersi conto che la realtà può essere esaminata, letta, descritta, definita da tantissimi punti di vista e non dal suo unico singolo punto di vista che proprio perché è singolo ed è unico è ciò che immobilizza il paziente. Il paziente è tale perché non riesce a vedere la realtà da altri punti di vista che dal suo. Con l'umorismo si riesce a far vedere la realtà da altri punti di vista naturalmente è molto difficile eh, essere umoristici e non significa far battute a caso e la cosa più difficile forse è eh, il tempismo cioè eh, il trovare il momento giusto il ritmo giusto è come quando si raccontano le barzellette no? se una persona sbaglia di un micro secondo la conclusione la barzelletta non fa ridere se un tizio vuole a tutti i costi raccontare una barzelletta e gli altri non hanno voglia, non fa ridere perché è il momento che è sbagliato. Quindi tutto il discorso sulla comicità e sulla comicità in terapia dovrebbe essere studiato dal punto di vista della gestione dei tempi, il timing, no? chiamano le persone dello spettacolo. La gestione dei tempi, i tempi comici in questo caso, è una cosa che può essere studiata può essere appresa studiando i comici naturalmente mm -hmm. okay? allora forse questo potrebbe essere quindi l'umorismo come muoversi sul filo del paradosso su quello che è vero ma simultaneamente non lo è e quindi in violazione dei principi prima di Aristotele, nel principio di identità di non contraddizione, momentaneamente l'irruzione di una irrazionalità però controllata fantastico. grazie <ride> In diversi libri sulla psicoterapia, lei cita anche l'illusionismo con cui si confronta da cultore da ormai diversi tanti anni, tantissimi anni. Io stesso, affascinato peraltro dai suoi parallelismi tra ciò che avviene in psicoterapia e ciò che avviene sulla scena dell'illusionismo, sono andato a farmi un corso da illusionismo. Da sono assolutamente un, un dilettante, però l'ho trovato molto utile per poi il mio lavoro in studio. Um, volevo chiederle se può dirci che cos'è secondo lei che hanno in comune illusionismo e psicoterapia nel lavoro dello psicologo e dello psicoterapeuta l'illusionismo cioè l'arte dei prestigiatori ha molti aspetti in comune con la psicoterapia e ne parlano molti autori dell'ambito costruttivista strategico, Milton Erickson fa spesso riferimento ai giochi di prestigio e lui è quello che coglie, forse meglio di tutti, il nocciolo della questione quando paragona la sua ipnosi al controllo dei fulcri dell'attenzione. Lui dice tutta l'ipnosi si riduce al controllo dei fulcri dell'attenzione. Allora non c'è nessun'altra attività umana come quella dell'illusionista che riveli quanto sia eh, difficile ma efficace ottenere il controllo dell'attenzione efficace dopo che l'hai ottenuto. Il prestigiatore sposta l'attenzione altrove rispetto al locus, al posto dove effettua la manovra che deve essere nascosta e lo fa senza che l'osservatore si renda conto che la sua attenzione viene catturata e spostata altrove. Quindi c'è un doppio spostamento dell'attenzione. Il primo spostamento dalla mano che nasconde la pallina e l'altro spostamento dal fatto che viene nascosto okay, spostamento dell'attenzione su spostamento dell'attenzione. Il concetto di spostamento dell'attenzione o di spostamento dei fulcri dell'attenzione è centrale in tutta l'ipnosi ericksoniana anche nell'ipnosi classica se vogliamo, perché quando Charcot e i compagni spostavano il sintomo della paziente isterica, la paralisi isterica dal braccio destro al braccio sinistro e poi la mano sinistra e poi il mignolo sinistro e poi l'ultima falange del mignolo sinistro era comunque uno spostamento dell'attenzione, una focalizzazione dell'attenzione che naturalmente Milton Erickson ha traslato la sua ipnosi in tutt'altra forma. Lo spostamento dell'attenzione è anche quello che stava alla base delle, delle prime eh, applicazioni del modello statunitense della scuola di Palo Alto fatte dalla scuola di Arezzo no? di Giorgio Nardone, la piroetta e eh, queste manovre con le quali il paziente riusciva a eh, essere portato altrove rispetto a dove c'era la sua eh, tentata soluzione fondamentalmente. Il primo, la prima analogia tra illusionismo e psicoterapia breve di matrice ericksoniana e costruttivista strategica, è questo lo spostamento dell'attenzione. Poi ce n'è un altro, ed è il fatto che l'illusionista per mettere in scena i suoi giochi di prestigio, che sono simulazioni perfettamente persuasive di violazioni delle leggi della natura, deve impostare nella testa dello spettatore il problema in una maniera eh, erronea, cioè il, il il prestigiatore fa sì che lo spettatore risolva il problema sbagliato, cioè pone le premesse di un problema, dopodiché l'osservatore, lo spettatore, vede quel problema e muovendosi all'interno di quelle premesse, pur utilizzando la logica più rigorosa, non potrà risolvere il problema, per cui alla fine accade un evento che contraddice le premesse e quindi ne scaturisce la sorpresa, lo stupore, la meraviglia, non si capisce come è possibile che sia accaduta questa cosa. Non si può capire, perché questa cosa non è mai accaduta. Questa cosa non è mai accaduta perché quello che l'osservatore aveva visto come premessa non era ciò che è accaduto. Quindi all'interno di una premessa vengono inseriti degli errori invisibili, nascosti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il prestigiatore che inventa un gioco di prestigio, che studia i giochi di prestigio, si abitua a vedere le cose da prospettive molto simili a, a quelle corrispondenti alla realtà, cioè vede le cose con una grande affinità alla verità, però le vede con uno scarto millimetrico, tale per cui il problema può anche essere impostato e letto in un'altra maniera. Allora, siccome nella terapia breve non c'è soltanto il linguaggio, c'è anche la scelta, l'adozione di mosse, di prescrizioni, di contenuti che devono essere veicolati, allora bisogna selezionare anche questi. Per farlo occorre partire da premesse che devono essere molto simili, quasi sovrapponibili a quelle del paziente, però non possono essere identiche, altrimenti non possiamo aiutarlo. Dobbiamo riuscire a impostare il problema che lui ci pone in una maniera nuova e per farlo bisogna riuscire a pensare fuori dagli schemi, se vogliamo, rompere i paradigmi, anche qui cosa abbastanza ardua. Credo che l'illusionismo sia un'ottima palestra per chi vuole imparare una forma di problem setting, si chiamano, eh, con locuzione anglosassone, Allora, per imparare una forma di eh, posizionamento delle premesse di un problema che sia svincolata dal livello istantaneo, immediato e banale della lettura dei fatti. È una risposta abbastanza fumosa, però... Fumo, fumo a specchi fa parte dei giochi di prestigio ok, non dico fantastico ecco, dopo sto mio commento su me stesso se vuoi lo tagli, vedi tu <ride> vediamo, vediamo perché dà una, un, un colore di, esatto un, un, di realtà esatto allora, come ultima domanda, le vorrei chiedere in realtà un suggerimento per, per chi ci ascolta. Immagini di dover pensare a un esercizio, un'esercitazione da suggerire agli psicologi, in generale agli psicoterapeuti che, che ci ascoltano, che permetta loro di um, allenare una competenza allenarla nella vita quotidiana, di, di tutti i giorni, quindi fare una pratica al di fuori dello studio. Competenza che può essere loro utile per poi il lavoro in studio con i propri pazienti. Mm. Quale sarebbe questa competenza e quale sarebbe l'esercitazione che gli suggerirebbe? Bah, eh, posto che eh, con un mestiere di questo tipo qua bisogna sempre, sempre imparare e quindi ci sono varie competenze che possono essere sviluppate, ne suggerisco alcune. La prima che mi viene in mente è iscriversi a un corso di pronto soccorso perché questo sviluppa una capacità di dare priorità ad alcune cose, okay? Questa è la forma mentis del soccorritore, ci sono alcune funzioni vitali da preservare, di tutto il resto uno se ne può occupare dopo, è una gerarchia di valori, se vogliamo, di importanza, okay? Questa è una forma mentis che viene insegnata attivamente e passivamente si acquisisce quando si fanno i corsi di pronto intervento, pronto soccorso, che possono essere utili a tutte le persone. Un'altra pratica molto utile è la musica, la musica d'insieme, fatta assieme ad altre persone. Chi non sa suonare uno strumento può andare a cantare in un coro. Che cosa vuol dire cantare in un coro? Vuol dire essere capaci di ascoltare, perché non puoi entrare nel momento sbagliato. Essere capace di fondere la tua individualità assieme a quella degli altri, perché non puoi spiccare e fare la prima donna. Sei in un coro, non sei il soprano, il tenore, sei in un coro. La capacità di ascoltare che cosa è una dissonanza, che cosa è una consonanza. La capacità di eseguire, eh, di obbedire, se vogliamo, alle indicazioni del direttore del coro, che sono molto, quasi sempre di tipo non verbale. La capacità di affinarsi, eh, affinare una propria sensibilità sulle questioni ritmiche, sulle pause, sui silenzi, in generale, Sarebbe ottima cosa per ogni terapeuta coltivare la propria voce. Ci sono dei professionisti oggi, vocal trainer, che si occupano della voce. La voce è un elemento, è uno strumento musicale la voce. E in terapia, se uno la usa male, si priva di una gran componente persuasiva, retorica, di influenzamento. Quindi l'uso, eh, la frequenza di un coro può essere una, una pratica molto interessante. Sempre per rimanere nell'ambito così artistico spettacolare e rifacendomi a quello che dicevamo in precedenza sui tempi comici, eh, il cabaret, questa forma di spettacolo sempre più rara adesso, ma in televisione ce n'è molte, l'artista di cabaret è sempre uno che improvvisa un po' sul canovaccio in base a quello che succede in platea e questo sensibilizza sulla nozione di tempi comici e di tempi di reazione il terapeuta non può prendersi un'ora prima di rispondere al paziente okay? il paziente a volte gli chiede esige una risposta e le risposte naturalmente non devono essere date a caso altrimenti non è psicoterapia ma è parlare al bar tra amici allora bisogna anche imparare a rispondere in maniera rapida questa cosa è difficile dove la si può imparare la si può imparare dagli artisti del cabaret e, eh, quali testi studiare dicevamo prima Seneca, Churchill le sceneggiature dei film ci sono dei film hollywoodiani o eh, di altre eh, produzioni che sono dei capolavori dal punto di vista della sceneggiatura. Alcuni possono essere studiati, spezzettati, eh, perché bisognerebbe a volte impararli a memoria, soprattutto nei dialoghi, no? gli sceneggiatori, quelli grossi, quelli importanti, sanno come costruire un dialogo. Il loro scopo è influenzare lo spettatore in modo da fargli avere una reazione emotiva, un cambiamento, una illuminazione, un insight, qualche cosa di questo tipo. Allora il dialogo nei film fatti bene è molto formativo e quindi questa è un'altra cosa che si dovrebbe studiare naturalmente poi chinarsi umilmente sullo studio dei classici dei classici eh, intendo degli autori che sapevano parlare che sapevano mettere in fila delle argomentazioni e che sapevano e qui concludo anche fornire dei contenuti e non solo una bella forma retorica o sofistica o da giochi di prestigio fatti con le parole, perché sapevano Seneca, le sacre scritture, un concentrato di psicologia che merita continuamente come una miniera, no? la Bibbia, l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, scavare in, queste, in questi depositi di sapienza chinandosi umilmente sui testi e fare un lavoro da studenti anche se uno ha 50, 60, 70, 80 anni non si finisce mai di imparare no? Ecco, e su, sui contenuti forse si potrebbe spendere qualche cenno sul fatto che in psicoterapia credo sia necessario sempre ricordare che c'è una componente etica che non può essere banalmente ridotta a una sorta di relativismo etico per cui eh, va bene tutto. Eh, noi viviamo in un'epoca nella quale vige questo monito che non si deve giudicare, no? Bisogna stare molto attenti perché può essere scivolosa la cosa. Se viene da me un paziente che ha mal di pancia, io in quanto medico devo capire se ha un appendicite, perché se non lo capisco gli va in peritonite e muore. Allora io devo giudicare, nel senso devo diagnosticare, devo avere le idee chiare, non posso dire eh, sarà quel che sarà, o allora anche in terapia psicologica e in psicoterapia il terapeuta deve avere una sua etica, deve sapere esattamente cos'è il bene e il male del paziente, altrimenti si rischia grosso. Dottor Rampin, grazie, è stato veramente illuminante, Prego. ci ha dato anche qualcosa che potremo coltivare e far crescere nel tempo che, che corre. Di nuovo spero di averla di nuovo per altre interviste, altre formazioni. Grazie, grazie. In bocca al lupo. Crepi vedo più, più di prima, casi essenziali di giovani. Eh sì, soprattutto allora perché quelli che hanno problemi si fanno queste domande. Quindi mm. quelli che vedi tu in quanto terapeuta sono quelli che hanno problemi. Emotivi, disagio, psicologici, psichiatrici mm -hmm. e questi se le fanno le domande, forse hanno problemi perché si fanno le domande. Ok, cioè se uno si rimbambisce di fesserie che lo distraggono continuamente, no, certo. no, no, no, non incappa mai nelle domande certo. canoniche: Cioè, cosa ci sto a fare? Mm -hmm. Perché devo far fatica? Perché devo far fatica? Mm -hmm. oh, è il mio maglione che mi lascia, è la mia, la mia giacca che mi lascia piume. Sono tutto uno... L'uomo è un bipede senza piume e senza corna, diceva Aristotele. Le corna spero di no, le piume però a quanto pare... <ride>